Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma Maximi Maxi uh, Nick, uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto sta a giocare, non si è e ombre Matalo, matalo Camperon dietro la cru uh, Devi iscriverti al canale Maxi Nick su YouTube uh, Se ti e di più, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare è sempre un passo in più I miei contatti, perché il mio sponsor, se hai di un con soldi a rango, la descrizione del video, e di lasciare un like. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi, ragazzi. Allora passiamo subito ai requisiti. Per fare questo glitch dovete avere un amico. Sessione solo inviti, una macchina da duplicare. Non è importante se è con la targa, personalizzata o no due centri operativi mobili e nei centri operativi mobili ragazzi tutte e due dovete avere un uh, deposito veicolo noi che facciamo il glitch nel deposito veicolo dovremmo avere una LG rh 8 ragazzi allora ricordatevi le tarvi ho fatto vedere la targa dell'auto che vado a duplicare faccio vedere la targa dell'auto eh, che è nel centro operativo mobile non è necessario per questo glitch avere eh, targhe personalizzate perché non servono a questo punto ragazzi eh, salta in ballo il nostro amico ragazzi che cosa succede succede che noi saliamo in auto con il nostro amico il nostro amico dovrà tirare una due bombe dietro il suo com e premere rapidamente un paio di secondi dopo contare fino a due insomma e premete, premere rapidamente freccia destra e option come andremo a vedere ragazzi quindi si tirano le bombe freccia destra e option come vedete c'è un bug nero noi vedremo un bug nero ci farà scendere dal veicolo e ci troveremo invisibili ragazzi a questo punto il nostro amico rimane nella schermata option mentre noi ci dirigiamo verso il nostro veicolo come state vedendo nel video in alto a destra e cominciamo a pigiare triangolo gli diciamo al nostro amico di togliere il tasto option entrare nel suo centro operativo mobile una volta che è entrato nel suo centro operativo mobile noi ovviamente saliremo in auto e tutto il resto il nostro amico dovrà abbandonare la sessione avremo un'altra schermata nera e a questo punto ragazzi la targa sarà cambiata non sarà più la targa che avevamo prima ma sarà la targa che era nella lg eh, custodita nel nostro centro operativo mobile per salvare vi basterà rientrare dentro il centro operativo mobile uscire e portare l'auto in garage allora ragazzi ho visto tanti video anche inglesi francesi tutti dicono che questo glitch è super facile non è così ragazzi non è assolutamente così non è super facile il glitch eh, diciamo che ci vuole una certa tempistica nel tirare la bomba e tutto il resto, quindi se il vostro amico non fa la parte sua eh, potrebbe anche non riuscirvi bene. A volte potrebbe non riuscirvi il bug eh, di diventare invisibili, vi potrebbe solamente come dire, sparire il radar. E voi non siete invisibili quindi lì non ha funzionato a volte rimanete schermata nera insomma ha diversi bug questo glitch ragazzi quindi non pensate assolutamente diciamo che sia facile perché nessun glitch è facile ce ne sono stati di facili ma sicuramente questo non è facile ragazzi vi ho fatto vedere le targhe come avete visto la targa di questa auto e la targa dell'altra auto detto questo ragazzi spero di esservi stato d'aiuto un saluto a tutti buon glitch a tutti e al prossimo video